Ciao a tutti! In questo video vi svelo a cosa stiamo lavorando su Muavis. Abbiamo creato per voi un mini corso per insegnarvi delle skills fondamentali per essere una makeup artist. In questo primo mese impareremo insieme come creare un eyeliner perfetto e vi guiderò passo passo durante quattro lezioni. Io sono Rachele e sono una makeup artist professionista da circa 10 anni ed insegnante di trucco. Ho lavorato per grandi brand come MAC, Tom Ford e Chanel e lavoro come freelance libera professionista per matrimoni, foto shooting e ovviamente insegnare alla fine di queste quattro lezioni avrete imparato come applicare un eyeliner perfetto conoscerete i vari tipi di occhio e i vari tipi di prodotti e quali sono meglio da utilizzare in quale situazione per le vostre clienti perché abbiamo scelto l'eyeliner abbiamo scelto l'eyeliner perché crediamo che sia una delle skills più utili per le makeup artist che valorizza tantissimo l'occhio veramente di tutte quante le vostre clienti e sia è abbastanza difficile da imparare, quindi per questo creando un video con delle lezioni passo passo riuscirete a farlo veramente in modo perfetto. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontrate quando applicate l'eyeliner? È la simmetria? È l'intensità della linea? È lo spessore della linea? Fatemi sapere nei commenti qui sotto, così da poterle includere all'interno del corso. Ecco quali saranno le quattro lezioni. La prima lezione sarà focalizzata sulle forme dell'occhio e tutti i tipi di eyeliner. La seconda lezione sarà focalizzata su eyeliner liquido e sottilissimo così da averlo veramente preciso. La terza lezione sarà sulle liner in gel, un prodotto estremamente versatile. Se sarete capaci di utilizzarlo potreste fare veramente di tutto. La quarta lezione invece sarà sulle matite occhi, come sfumarle, come utilizzarle come base e ovviamente usarle come eyeliner. Ci saranno delle challenge, degli esercizi che faremo insieme così che possiamo appunto correggere gli errori, fare delle modifiche e migliorarci insieme come community sempre di più. E questo è tutto per la nostra presentazione. Ci vediamo al prossimo video dove impareremo insieme come utilizzare l'eyeliner liquido. Non dimenticate di iscrivervi al canale per seguire tutto questo mini corso e anche tutti gli altri video. Inoltre trovate il link qui sotto per la community di Muabit su Facebook dove potrete imparare tantissime tecniche makeup e scambiarvi consigli con altri makeup artist. Vi guiderò sempre anch'io passo passo per darvi consigli da eh, parte di una persona più esperta che lavora nel campo appunto da tanti anni. Spero vi divertirete con questo mini corso e imparerete ad, ad applicare un eyeliner perfetto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!